Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo alcuni libri tecnici, dei manuali, dei libri di elettronica, un libro dedicato ad arduino, un libro dedicato all'apprendimento dell'elettrotecnica, elettronica facile, capire l'elettronica attraverso la pratica, libri molto pratici, facili da, da comprendere, tutti ben spiegati, qui vediamo un titolo dedicato all'elettrotecnica, corso di elettrotecnica e misure elettriche, teoria, tecnica e pratica, il tester alla portata di tutti, questo è un libro che ci spiega come utilizzare il tester, sia quello analogico che quello digitale. Tutti questi libri sono editi dall'editore LibriSandit. Qui vediamo un libro dedicato al PLC ed Arduino, la scheda Arduino. un altro libro all'elettronica dedicato all'elettronica per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito www.elettronicadidattica.com e potete anche iscrivervi al nostro canale youtube per restare informati per i, con i prossimi nostri video grazie al prossimo video